Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e questa è quasi la seconda volta che doppio questo video. Eh, praticamente pensavo che ci fossero dei problemi nel video, eccetera, eccetera, però eh, i problemi c'era proprio il video in sé. In, infatti.. Eh, infatti a un certo punto inizia a buggarsi, a grinciarsi. Ma ormai ho salvato quelli, no? non, non, non ci posso fare nulla. Vabbè, abbiamo scopert hai hai scoperto. Hai scovato il mio rifugio segreto. Ti prego non, non dire a nessuno che sono qui. In cambio ti regalo questa. Abbiamo ottenuto il MT volo che funziona più o meno come uh, fossa. Praticamente il Pokémon si nasconde e non può essere. Non può essere. Um, non può essere colpito. E poi il turno dopo attacca con una, una potenza di 90. Mentre uh, fossa aveva la, po la potenza di 80 um, allora è da un po' che non pubblico video cioè da un po' da due giorni e perché perché sto preparando un progetto praticamente pubblicherò più video al giorno così il prossimo let's play arriverà veloce e poi ho deciso di fare solo un let's play massimo due alla volta, perché tre non si possono gestire, sono troppo lenti. Um, che altro? Ora, ora andiamo al centro Pokémon per curare i nostri Pokémon, perché il percorso 17 è pieno di allenatori. Come vedete sono iniziati i primi glitch ma dopo saranno molto uh, più forti. di questa musica perché tra poco non ci sarà. Ok, passando di qui si va al percorso 17 che ci porterà a Forziapoli. Poi però uh, c'è anche un altro percorso, il per dal percorso 12 al percorso 13, no 14, che porta comunque a Fuxiapoli uh, Solo che quello lo, lo farò solo se uh, credo, cre cioè solo se i, i Pokémon che, che uso al momento credo che siano poco, poco forti. Troppo poco forti per combattere qualche allenatore tipo un capo palestra o una la lega. Ok, questo questo assistente Pokémon ci ha appena dato le, delle Ultra Ball. Eh, perché abbiamo catturato 48 specie di pokemon yay um, non ho letto perché non è molto importante il dialogo è inutile beh ci ha dato 30 ultra Ball e quelle 30 ultra Ball ci servivano perché quelli quel, i doduo ce li hanno sprecate tutte e qua abbiamo trovato pure 3 megaball quindi siamo a cavallo ok questo allenatore c'ha tre side up quindi me meglio cioè, no, è inutile sconfiggere cioè è inutile farvelo vedere Ti va a direci inventati una lotta con il mio Pokémon e con questa allenatrice iniziano i in glitch gravi. Um, allora, in questo posto ci sono.. ci sono uh, a, de, tre allenatrici con le tre Evolution, cioè Flareon, Vaporeon e.. Um, Un'altra, non me la ricordo, non me la ricordo tutto. Non me ricordo mai tutte. E praticamente, infatti, ha senso questa cosa, perché in questo posto ci sono, se giocate a Pokémon Go Eevee, i primi Eevee, cioè i, i primi Eevee che si possono evolvere. Mentre se giocate a Pokémon Lesgo Pikachu, ci sono semplicemente i primi Eevee che si possono catturare. Um, io io da... vabbè lasciate stare che ci sono i glitch qui comunque io ho usato solo due volte la mossa elettro di e poi e poi l'ho sconfitto elettro zap uh, infatti io al, ad azzuropoli mi sono procurato uh, quattro sfere cioè quattro pietre per far evolvere i Pokémon. una serviva a pikachu ma poi ho scoperto che non ce l'avevo proprio e gli altri tre servono a Eevee. Anche se qui Eevee è molto difficile sia da catturare che da trovare. Ecco, questa è l'altro Pokémon che non mi ricordo. <ride> che è l'evoluzione della pietra a tuono di Eevee. E contro i dei vedete già partita la battaglia anche se non è vero, non è partita. Ecco, Jolteon si chiama e l'altro è Flareon, di tipo fuoco, con una teenager. Allora, per questo Pokémon userò... Uh, userò... al reperto perché al reperto è super efficace contro Electro perché è di tipo terra. Infatti ora manderò via IV perché è inutile. Infatti al reperto ha, tre mos ha due mosse di tipo... Uh, terra, cioè fossa e terremoto La più forte delle due è ovviamente terremoto Perché... Uh, ha 100 di danni di potenza vabbè eh, mentre Fossa ci mette due turni e ha 8 di danni e lo one shot. -o. Un tipo simpatico perché prima mi ha detto ah, sembri un tipo simpatico invece voglio sconfitto il pokemon Ok, eh, in, con l'audio sentite che è già partita la battaglia di, contro la teenager che ha Flareon, ma ora ci bloccheremo qui con questa bella signora davanti per un po' di tempo. Come sentite, nella battaglia ora sto mettendo Bowser in, in campo contro appunto flareon che è la l'evolution di tipo fuoco ora io vi n'è andato e ho messo bowser di sicuro userò l'idrovanpata perchè perché l'unica volta di tipo acqua che sta infatti ne sa di più di tipo buio ecco uh, questo è Flareon, mi sa che l'abbiamo già visto, quindi questa battaglia poteva anche essere saltata, però sono stupido e quindi dobbiamo vederci questa battaglia. Ecco ho messo in campo Bowser come vedete. vinto la battaglia, Bowser sale al 41 diventa potentissimo Questi tecnicamente dovrebbero essere spezzoni di una battaglia che è veramente tagliato Quindi state sentendo spezzoni di eh, un taglio yeah. Siete degli hackers, guys Wow, l'audio ha già finito l'altra battaglia mentre noi siamo ancora qui. è sono soddisfatta lo stesso. Brava. Vi giuro che quando giocavo, io vedevo soltanto il video un po' rallentato, eh, oh, come sempre, però... Vai, l'audio non lo stavo sentendo, però vedevo le onde che erano normali. Poi a un certo punto ho sentito una cosa strana, cioè ho visto una cosa strana e poi um, ho deciso di tagliare. Allora, qui c'è la prima sezione di erba alta, se riuscite a vederlo. Qua sembra che il mio personaggio si stia teletrasportando, e qui c'è un Opsidak. Uh, ma comunque, l'Opsidak non ci serve, ci servono tre Pokémon che sono qui diciamo 5 um, allora sono Ponita, Rapidash Ivi e altri 3 e altri 2 Eevee per farli evolvere qua sto cercando di catturare Ponita e il gioco sarebbe ingiocabile, cioè non l'avrei neanche catturato sto Ponita se avesse laggato come nella registrazione Questo poi ci farà sprecare altre, altre Ultra Ball, ma comunque ne abbiamo 30 quindi sono un, un casino. Thank <laughs> you. così sta buggando pure un po' la registrazione dell'audio madonna mia il mio computer fa davvero schifo cioè questo, questo no, non è una, una cosa che dico io così è un dato di fatto il mio computer fa, fa schifo fa schifissimo perché qui è, è vecchissimo c'ha cioè windows 7 quindi dovrei cambiarlo ma non posso beh riprendiamo un po' pognita se non l'ho catturato tanto non l'ho visto, non si vede un cacchio Alleluia. ah no mi era scappato è vero beh questo lo prendo al primo colpo perché sono molto fortunato ed ecco qui, ponita senza la musichetta ok ora dovrei andare a a, uh, a... a sconfiggere quell'allenatore lì che è quello è tagliato e in mezzo della battaglia uh, cambio cioè uh, spengo la registrazione inizio un'altra e quella è sana però dobbiamo vedere si sì, ora credi sta accendando perché non trovo nessun proprio nuovo e eh, quell'Ivi mi è scappato, quello lì. Ok, ora ci vado a parlare e taglio finalmente. Questo a... Um, Wartorto, le altri due Pokémon che non mi ricordo perché questo episodio è stato registrato un sacco di tempo fa. Ok, alleluia! Siamo episodio normale, qui c'è Rapidash. E possiamo catturarlo. Rapidash ha poche differenza da Ponita, però è comunque la sua evoluzione. E in questo gioco si capisce bene perché è più grande. <ride> tipo io in Pokémon Rosso non lo capivo perché.. non si capiva nulla. Vabbè che non si capiva nulla in Pokémon Rosso, però. Anche, uh, anche gli Sprite erano tutti le stesse dimensioni. Abbiamo tenuto fuori Rapidas. Ora cerchiamo qualche IV se riesco a trovarlo, ma l'avevo già visto e nascosto qui, quindi la... lo catturiamo ora. Ok, ora dopo aver preso Eevee possiamo dargli dei potenziamenti Però prima lo dobbiamo aggiungere alla squadra perché sennò poi non, non, si, può, non si può fare Eevee è già uno dei Pokémon più forti che abbiamo però uh, dopo diventerà di più E lo aggiungeremo addirittura nella squadra non al posto di R, come ho appena fatto però lo aggiungeremo alla squadra. Più è tra focaia, quindi questo lo fa diventare Flareon. Oh, Ivi si sta evolvendo. Wow, che bella evoluzione deliciosa Flareon, che bello. Ok, abbiamo Flareon. Evie si è voluto in Flareon e ora Eevee, tutti gli Evie di questo di questo percorso hanno comete, riduttore, sdoppiatore e eh, colpo coda credo no, altruismo altruismo che viene sostituito quasi sempre da me eh, eh, dall'altra dall'altra mossa uh, che impara durante l'evoluzione il che in questo caso è, uh, che è, in è braciere qua per sbaglio abbiamo messo i novi di cattura però dobbiamo metterli in PL decrescenti così possiamo aggiungere il nostro uh, Flareon alla squadra mettendo al reperto al posto di Snorlax E finalmente abbiamo un Pokémon fuoco nella nostra squadra. Qua c'è un altro Eevee, però non, non lo trovo. Quindi meglio andare avanti per ora. Qui c'è altra erba alta, cioè c'è un, un sacco di erba alta qui. Ok, qui c'è un allevatore con Prime Primeape che non abbiamo ancora visto, credo. Perché ormai abbiamo visto troppi Pokémon, quindi non me lo ricordo più. Ok, allora, i po Pokémon uh, di tipo... Yeah. I Pokémon di tipo... Um lotta, si dovrebbero sconfiggere con quelli psico solo che non ce li abbiamo, allora metto Bowser, tanto per non so se avete già notato però la, la strada diventa una pokeball quando si fanno le lotte ok, ritira il suo primate e mette Graveler, Graveler. ed è piuttosto stupido Infatti ora li ho, ho sconfiggiamo con idrovampata. Ecco qui. Rimette il suo prime maple. e ora lo. li ho sportugiamo Ciao! Ciao, io lo so. Che <A> registrando! <ride> ok, allora. Abbiamo scottato primate con la nostra mossa acqua. Ora provo Breccia che tecnicamente dovrebbe essere eh, super efficace contro di lui perché è anche tipo normale. Controlliamo, yay! Ok, non ho visto se era davvero super efficace o no, ma... tanto ora lo controllo sul libro. No, tipo Lotta, quindi probabilmente non è super efficace Ora coach E coach non gli taglio mai Quindi um, quindi Questo viene lasciato Però visto che mi, mi distrugge Tutta la squadra uh, Dovrò andare subito a Fuziapoli Ok, accetto la sfida E questo coach ha uh, Per lo più Pokémon spinosi O uh, con il becco Quindi userà per forback di più come, come mossa e poi un'altra mossa che me non me lo ricordo gira di contro i pokemon volanti è super efficace elettro zap però mie... mi distrugge Ivi quindi <ride> è stata... non è stata una buona mossa non abbiamo altri pokemon elettro perché avrei dovuto Uh, dare la pietra uh, uh, elettrica all'atloid perché in effetti abbiamo ah! abbiamo troppi pochi co pokémon con con uh, mosse con mosse di vario tipo perché tipo cioè Eevee, Eevee ha tante mosse, solo che quelle mosse ce le ha solo Eevee eh, Morto Eevee non si può più fare nulla e poi tutti gli altri tipo Chomper ha tutte mosse foglie e poi una, una di veleno Bowser ce le ha tutte uh, scuro. Un, cioè uh, buio una di... di... Uh, acqua e quella è potente però ha un'altra di lotta che è l'unica di lotta che abbiamo a parte doppio calcio doppio calcio è vero è l'unica di lotta che abbiamo e fa un po' schifo ecco questa è la, la mossa che usa di più e questo è, da, è stato il primo allenatore che mi ha dato il filo da torcere per, per, da un sacco di tempo, cioè non, è mai, non è mai stato nessuno questo è il primo A questo punto uso pure io per full becco però. Uh, comunque me lo... Me lo sconfigge questo Dobrio E solo per sconfiggere il primo Pokémon ne ho sprecati 4. Bowser e Flareon saranno gli unici che rimarranno in vita Qua scelgo Flareon perché ha Bidrill e Bidrill è, è poco efficace contro, contro i tipi. Eh. Cioè. Eh, Flareon è super efficace contro i tipi coleottero. Di, nuo di nuovo questa mossa che vi one shotta Flareon. È super efficace ma non molto, ora uh, cerco di curare, no, neanche curare. La lascio fin di vita questo. Ok, Bowser miracolosamente uh, riesce a... Uh, resistere all'attacco e ora lo curo finalmente e Bowser salverà la situazione sconfiggendo tutti gli altri pochi no, non ti più le che... piede, Ok, uso idrovampata perché poi si, il Pokémon si brucia di solito. Quindi bisogna vedere. Be Beh, tanto è morto, quindi non si è bruciato. slash uh, come avrete intuito userà gira vita di sicuro non per forbè perché con quella ce l'aveva solo dod do, no tiro <ride> sempre a confondermi io e dopo dopo questo vinco poi contro questo allenatore con un Pokémon in fin di vita e uno con 21 di PV ecco è morto e ma scusa ma il percorso 17 non è ancora finito perché Sta finendo l'episodio. Ma e ora ci dà il giro a vita che non mi interessa sì. E ora me ne scappo perché i miei Pokémon sono quasi morti. Cioè, rendetevi conto, ci sono altri quattro allenatori, tra poco. E poi ce cioè, ne sono altri due in un altro percorso. <coughs> Avevo sentito un IBI, però meglio non cercarlo per ora. e poi mi potrei imbattere in qualcos'altro. Meno male che questa allenatrice non... Non ha un raggio di vista dietro. Perché gli sta andando, con, andando contro. Percorso 18, ecco. Qui c'è pure un altro tipo, un nuovo tipo di allenatore. Però non lo voglio sconfiggere perché sono in fin di vita. E quindi non lo sconfiggerò. Per, andrò a, a, a, a Fuxiapoli. Vabbè, qui, qui c'è una scalinata per non portare niente. C'è solo questa che non ci interessa. E ora siamo a Fuzziapoli dopo questa piccola parte di percorso 18. Alleluia! Eccoci a Fuzziapoli finalmente. Provo ad andare al centro Pokémon ma qui non riesco ad entrarci. Allora, mi fermo qui e salto.